se hai piccoli spazi questo non significa che tu non possa ottenere la casa dei tuoi sogni e avere ambienti grandi e confortevoli oggi siamo proprio qui per parlare della progettazione di piccoli spazi ci concentreremo principalmente sulla fase di ristrutturazione Ciao, io sono Alexia Gatta, la product manager del Bed Up Down, l'unico sistema al mondo per arredie scomparso nel soffitto che non occupano le pareti della stanza. È proprio un aspetto principale che rende unico al mondo il nostro sistema. Il fatto di non occupare le pareti della stanza è fondamentale, specialmente quando si parla di piccoli ambienti. Perché? Perché ogni metro quadro, ogni centimetro è fondamentale e va recuperato per rendere i nostri ambienti più grandi, confortevoli ed ampi. Se è la prima volta che vieni qua sul nostro canale YouTube, non dimenticarti di mettere un bel mi piace al video se ti è piaciuto naturalmente e di seguirci iscrivendoti al canale e facendo clic sulla campanella, così verrai aggiornato in tempo reale ogni volta che verranno pubblicati dei nuovi contenuti. Quindi, cosa aspetti? Iscriviti e partiamo col tutorial! saperlo non sei il solo a avere problemi di spazi, infatti nell'ultimo decennio la situazione del mercato immobiliare è decisamente cambiata. Nel corso di questi dieci anni gli spazi si sono ridotti notevolmente, se dieci anni fa la dimensione media di un appartamento era di circa 140 m2, oggi un appartamento ha una media di circa 70 m2. Questo significa che la stessa superficie utilizzata dieci anni fa per realizzare un solo appartamento oggi viene impiegato per realizzare ben due unità abitative. Perché il mercato immobiliare è cambiato così tanto in questi dieci anni? Il motivo numero 1 è un motivo economico. Nel corso di questi 10 anni infatti la capacità media di spesa è sicuramente diminuita. Il costo di un appartamento viene calcolato in base ai metri quadri, quindi meno metri quadri avrà l'appartamento e meno costerà. Il secondo motivo per cui è cambiato il mercato immobiliare è sicuramente legato al nostro stile di vita. Se una volta le famiglie erano costituite da circa 4 5 componenti, oggi ogni famiglia è costituita da circa 2 3 persone. Questo significa naturalmente che le case non servono più di grandi dimensioni, spazi più piccoli sono sufficienti per una famiglia. Bene, dopo queste piccole informazioni teoriche, direi di partire subito col lato pratico. Il progetto che vorrei vedere con voi oggi si chiama Progetto Mandala e riguarda un appartamento di Milano di soli 37 metri quadri. Il prezzo al metro quadro si aggira intorno ai 7500 euro per un costo complessivo di 280.000 euro. L'appartamento presenta sin da subito un enorme potenziale. Infatti, come si può notare, ci sono due grandi porte finestre che permettono all'appartamento di avere un'ottima esposizione solare. Nello stato attuale, l'appartamento presenta una camera da letto di soli 12 metri quadri, una cucina molto piccola con all'interno anche il soggiorno e il salotto. E In più c'è un bagno e uno sgabuzzino. La prima cosa che consiglio di fare quando si vuole fare una ristrutturazione è valutare se c'è la possibilità di abbattere dei muri per creare degli open space che permette di trasformare e stravolgere completamente l'aspetto del tuo appartamento. Fermiamoci un secondo però per capire esattamente di cosa si tratta quando parliamo di open space. La caratteristica principale dell'open space è l'abbattimento delle pareti divisorie. Questo naturalmente comporterà a dei vantaggi e degli svantaggi. Vediamoli insieme. Uno dei pro dell'open space è sicuramente il fatto che favorisca la condivisione. Eliminando le pareti che separano gli ambienti si otterrà una pianta aperta che faciliterà la convivialità e la comunicazione. Un altro pro è sicuramente che ottimizza gli spazi. Con l'open space la superficie viene sfruttata al massimo, assumendo diverse finalità a seconda delle esigenze. Le stanze inoltre risultano molto più luminose. Potrebbe essere ideale inoltre per le famiglie con dei bambini, così avrete sempre sotto controllo la situazione. Parliamo ora dei contro. Sicuramente uno dei contro dell'open space è il fatto che abbattendo le pareti divisorie andiamo a favorire la diffusione di rumori e di odori. L'ordine inoltre è fondamentale quando si ha un open space. Non avendo pareti divisori, naturalmente tutti gli ambienti saranno sotto gli occhi dei vostri ospiti, quindi dovrete fare molta attenzione a mantenere al massimo l'ordine. Anche la privacy viene limitata. Suddividere gli ambienti sicuramente garantisce molta più intimità, che viene a mancare insieme agli elementi divisori. Quando si parla di open space è fondamentale optare per un arredo che dia un senso di continuità all'interno dei vari ambienti. Questo limiterà molto la vostra scelta degli arredi. Il fatto inoltre che ci siano molte meno pareti da sfruttare vi costringerà a scegliere in maniera molto più accurata su come sfruttare gli spazi. Ma non vi preoccupate, siamo qui a posto insieme per capire come fare. Eccoci di nuovo al nostro progetto. La stanza è completamente vuota, ora dobbiamo capire dove inserire il tavolo, il divano, la parete tv ed il letto. Per non rendere questo tutorial infinito, vi facciamo vedere subito l'idea del progetto finale. Ecco la trasformazione. Come ti dicevo, per quanto riguarda l'arredamento, è necessario creare continuità fra cucina e soggiorno, scegliendo un unico stile e mobili dello stesso colore, o perlomeno seguendo una determinata palette. La cucina vista, minimalista, per evitare un effetto disordinato. Le tonalità chiare sulle pareti sono da preferire nel caso di piccoli spazi, questo per dare una percezione di un ambiente molto più ampio. Il risultato più importante che abbiamo ottenuto con l'abbattimento della parete è stato quello di aver eliminato due piccoli ambienti sacrificati, per dare così vita a una sola area decisamente più vivibile. Ora ti puoi immaginare avere una serata con gli amici o la famiglia. Non sarai più costretto a dover contare il numero dei tuoi ospiti o a dover vivere con disagio e limitazione tutti i tuoi momenti. Forse hai notato che abbiamo inserito tutti gli elementi d'arredo ad eccezione del letto. Tranquillo, non mi sono dimenticata. La soluzione per cui ho optato è stata quella del sistema scomparsa nel soffitto Bed Up Down. Come ti dicevo all'inizio del tutorial, il nostro è l'unico sistema al mondo che non occupa le pareti. Ora capirai meglio perché all'inizio ti dicevo che le pareti sono fondamentali, specialmente nei piccoli spazi. Questo infatti ci ha permesso di vedere la stanza a nostro gusto e piacimento e di sfruttare tutte le pareti per i mobili che il cliente desiderava avere. Dopo la vista diurna passiamo a quella notturna e vediamo finalmente dove è stato posizionato il letto. Trasformare il tuo salotto soggiorno in una vera camera da letto non è mai stato più semplice di così. Per compiere la trasformazione infatti ti basterà un semplice clic del tuo telecomando. Puoi immaginare quanto spazio abbiamo recuperato eliminando completamente l'ingombro del letto fissa terra? La stanza che viene vissuta di più in assoluto è il soggiorno, quindi perché rinunciare ad un ambiente spazioso e vivibile? Eccoci alla fine del nostro primo video tutorial. Spero che il progetto vi sia piaciuto, io credo che i risultati siano stati veramente straordinari. Se anche tu però hai problemi di spazio e stai cercando delle soluzioni per raddoppiare l'utilizzo dei tuoi ambienti, non esitare a contattarci. Tutti i progetti Bed Up Down sono personalizzabili al 100%, dalle misure, colori, forme e materiali. La nostra azienda infatti offre un servizio chiave in mano. Vi accompagneremo passo passo dalla fase di progettazione, alla realizzazione, alla messa in opera. Realizzeremo per te il controsuffitto e le illuminazioni che sono completamente personalizzabili e finiremo i lavori dando le mani di bianco lasciando tutto completamente finito. Se desideri ottenere maggiori informazioni non esitare a contattarci via mail all'indirizzo info-bedupdown.com o contattaci dal sito internet e scopri qualcosa di più sul sito www.bedupdown.com. Ti lascio comunque qui sotto tutti i nostri riferimenti, così non li perderai. Io ora ti saluto e ti ringrazio per essere stato qui con me fino alla fine del tutorial. Spero che ti sia piaciuto anche perché questo era il mio primo video tutorial, quindi spero di essere andata abbastanza bene e spero che mi seguirai anche nei prossimi che sto già preparando per te. Ora ti lascio la visione del progetto finito, ti consiglio di guardarlo attentamente dall'inizio alla fine anche perché è molto curioso vedere come avviene la trasformazione da un progetto alla messa in opera. Dai un'occhiata anche al controsuffitto che ho progettato personalmente per la cliente, spero che ti piaccia. Ora ti saluto e spero di vederti presto. Ciao!